Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un nuovissimo glitch dei soldi veramente bestiale, ragazzi. Che ci permetterà di duplicare un'auto al minuto. Per fare questo glitch, abbiamo bisogno di un amico e questo amico deve avere un'auto di valore, come in questo caso la mia ragazza, la LG Retro Custom Nera e. E andrà a passarci questa ragazzi perché è quella che ci darà più soldi allora perché queste due auto sono qui fuori tutte e due messe una vicino all'altra perché? perché vi volevo far vedere che hanno le targhe uguali e eh, voi con il vostro amico dovrete avere la stessa targa se il vostro amico non ha diciamo un'auto ta un con targa personalizzata gliela passate voi e lui ve la ripassa in questo caso può essere la LG retro custom o una qualunque altra auto custom ragazzi ricordate le auto custom sono quelle che valgono più soldi e a che cosa serve questo passaggio? serve a, per non creare doppie targhe alfanumeriche perché con questo glitch purtroppo eh, si, do, si duplica diciamo, tutta quanta l'auto cioè non cambia la targa per intenderci Quindi noi avremo una targa sporca non una targa, non una targa pulita ma una targa sporca Facendo in questo metodo che vi ho fatto vedere io Il gioco riconoscerà che noi avremo la targa personalizzata su tutti i cloni E quindi potremo venderne più di una al giorno Ragazzi scusatemi ogni tanto se me Però sapete come sono fatto ogni tanto me ne Quindi torniamo al glitch è veramente semplicissimo ragazzi però dovete fare questo passaggio delle targhe questa storia delle targhe perché altrimenti tutti i cloni che farete avranno targhe alfanumeriche uguali ve li sbattete in faccia se per esempio il vostro amico ha una targa personalizzata voi dovrete creare una targa con lo stesso nome che ha il vostro amico sulla sua targa in maniera tale che tutti i cloni eh, risultino personalizzati e il gioco ce li farà vendere tranquillamente a questo punto ragazzi che cosa dovete fare diventate presidenti richiedete una faggio lo potete fare tranquillamente con le elegi però con le faggio è molto più rapido perché potete richiamarle in maniera rapida con la modalità presidente a questo punto vi avvicinate alla base operativa il vostro amico vi spingerà lontano dalla base operativa ragazzi in maniera tale che sarete fuori dall'area di, di entrata nella base operativa e quando sarete abbastanza lontani dall'entrata della base operativa il vostro amico mi, vi dirà ovviamente ora potete, potete premere X e voi premerete X e a quel punto scenderete dal Vespino che vi scomparirà da sotto al culo vi troverete eh, suicidare ragazzi e una volta suicidati prenderete l'auto del vostro amico e rientrerete nella base operativa con l'auto del vostro amico. Il glitch è abbastanza semplice, potete duplicare 5, 10, 15, 30, 50 macchine, dipende dalla disponibilità del vostro amico e tutto il tempo che vi dedicherà lì, insomma. Un'altra cosa, ragazzi, fondamentale ricordatevi che eh, dopo che avete duplicato 50 macchine, 10 macchine, 20 macchine quelle che cazzo volete duplicare dovete riavviare l'applicazione perché se eh, uscirete dalla base operativa con un veicolo eh, come uscirete il veicolo vi scomparirà da sotto al culo ovviamente vi butterà fuori dal veicolo vi scomparirà da sotto al culo e sarete buggati quindi in qualunque caso dovete riavviare l'applicazione ragazzi. ricordatevi sempre questo passaggio è un passaggio abbastanza semplice dopo che avete fatto tutte le duplicazioni riavviate l'applicazione l'amico che vi darà l'auto ogni volta eh, si ritroverà l'auto lì vicino come avete visto e quindi l'unica cosa che dovrete fare è continuare a duplicare ragazzi come vedete l'amico vi spingerà nuovamente lontano dalla vostra area di entrata della base operativa e andate a ripetere il glitch il glitch è semplicissimo ragazzi ricordatevi la cosa fondamentale è targhe personalizzate e eh, riavviare l'applicazione la, la, appena avete finito il glitch come ho già detto, se il vostro amico non ha la targa personalizzata, gli passate la LG Retro Custom che avete voi con la targa personalizzata e poi lui ve la ripasserà all'infinito. Se invece voi non l'avete ma il vostro amico ce l'ha, eh, l'unica cosa che dovete fare è prendere e creare una targa personalizzata con eh, gli stessi caratteri che ha la targa del vostro amico. Per esempio, se il vostro amico nella sua targa c'è cioè scritto vaffanculo, voi nella vostra stessa targa dovrete scrivere vaffanculo in maniera tale che il gioco eh, la riconosca come targa personalizzata e non vi blocchi le vendite penso di essere stato abbastanza chiaro spero di essere stato abbastanza chiaro e vediamo domande superficiali ragazzi l'amico non perde il veicolo come avete visto ogni volta che noi usciamo fuori dalla base operativa l'amico si ritrova con la sua auto L'unica cosa che dovremmo fare, come state vedendo, richiamare un vespino, riandare verso l'entrata um, della base operativa, far comparire base operativa piena, il nostro amico ci spinge e rifacciamo tutto quanto il procedimento. Spero di aver detto tutto, spero che capiate bene il glitch. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. Close. I'm the flybound, catch you at the club Your hips have got me feeling Body choked quick to me But I can't comprehend the meaning Now if you wanna roll with me Then here's a chance to an 80 on the freeway Catch me if you me Just a simple man, all I want is money plus the fame. I'm a simple man, Mr. International, player with a passport. Just like a Latin switch get you anything you ask for. Either him or me, the champagne in the sea. Favor to my homies when we floss on our enemies. Witness as we creep to a low speed, beat what my foes need. Make some OGs, for you don't need. Approaching them with a passion, for a long day. But I've been driven by attraction in a strong way.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 Me!